Thank you. parlare con Teresa o con Michele, facci parlare con loro. No. Noi vogliamo parlare con loro, facci parlare con loro. Tu non sei padrone di niente. Andiamo a parlare o con Michele o con Teresa. Facci parlare con loro. Ah. Madonna è da prendere la schiaffi veramente, eh! È andato sul goodbye, ragazza, è scritto no e è andato sul Goodbye. Da solo, così? Come per dire basta, chiudo. Sì, tu Come non ti interessa. Pazzesco. Chi c'è qui? Chi c'è qui? Figlio, è tuo figlio. Michele, sei tu? Michele, per favore, riesci a comunicare con noi con questa frequenza? capito. Proprio. Michele, vogliamo parlare con Michele o con Teresa? Ci siete? Vogliamo sapere come possiamo aiutarvi? Le tante, le tante dai dai sono brava eh forse si sì. le ma che no, non c'è niente a me? Riesce a comunicare con noi? Teresa sei qui? Teresa, siete qui? Sì, sì. sì. ciao. Chi sei, Michele? Teresa, sei tu? Stanno disbigliando, eh. Per favore, rispondete. Rispondete con un sì o con un no. Qualcuno ci può sentire? Qualcuno ci sente? Sì certo, sì certo, sì certo, sì, certo signor Michele ci hai chiesto di, aiutarci, di aiutarvi noi vogliamo aiutarvi ma non sappiamo come cosa possiamo fare? fare per aiutarvi? Vogliamo provare a far benedire casa, questo può aiutare? Facciamo purificare questa casa qui, la facciamo benedire. Reciteremo anche delle preghiere se serve. Certo, certo. Molto bene. Possiamo usare anche immagini sacre in questa casa. una signora Teresa, sei tu? Che brutta sta facendo! qua No, A me sembra piena sta cosa... Teresa, riesci a fare accendere le luci del K2, se sei tu? Prova a interagire con questo strumento, accendi le lucine Michele, se sei qua con noi Avvicini questo spomento, accendi le luci del queste lucine? Questo strumento che è in mano, avvicinatevi, sì. Sì. allora avvicinate questo strumento, fai brillare le lucine. C'è qualcuno di cattivo insieme a voi? Fatecelo capire. C'è qualcuno che non vi fa parlare? Mandatelo via. Sto No. Comunque, noi vi lasciamo così, dicendovi che verrà fatta benedire questa casa e purificata. È Reciteremo delle preghiere per voi. specialmente per Teresa e Michele e niente ragazzi sono stanchissima anche io più eh, che dirvi Fine di questa indagine sono emersi dei dati veramente raccapriccianti per noi, sapendo lo storico di questo appartamento, e delle cose che combaciano e questo ci fa rabbrividire, ma allo stesso tempo mh, ci rassicura: nel senso che non è niente di nuovo e quindi non navighiamo nell'ignoto praticamente, giusto? Quindi che dirvi, uh, fateci sapere anche secondo voi se quello che stiamo facendo è la cosa giusta o se avete altri consigli da darci noi li accettiamo, li, li leggiamo sempre anche se tante volte non riesco a rispondere a tutti i commenti però sappiate che io giorno per giorno vado a leggere, vado a leggervi quindi se avete dei consigli da darci dateceli pure Beh c'è sempre comunque de... la speranza in generale, quindi il fatto di dire troveremo comunque una soluzione per liberare questa casa da questo Marino sì. questo ci dà forza, ci dà coraggio, mm -hmm. anzi ci. Quantomeno a me, ma penso anche a te, non mi fanno dire no no andiamo ce ne arrendiamo, no, ci scampiamo, no, no. anzi no, no. risolviamo questa cosa. Ma è sempre situazione. stata la cosa che non si metta sempre come le prime volte. Eh. Ok, però eh, c'è stata già l'evoluzione meglio da quando siamo arrivati qua, no? sì. questo porta comunque una vera speranza di... Sì, sicuro sì. Quindi, ok, di ospiti di, di casa nostra, <ride> che dire? E eh, eh, niente, vi lasciamo così, dai. Sì, fateci sapere se questa lunga indagine vi, vi è piaciuta, se avevate capito qualcosa voi di quello che è successo, se c'è sfuggito qualcosa mm -hmm. ok e noi riascolteremo comunque in fase di analisi anche degli EVP che magari non siamo riusciti a cogliere questa sera allora ragazzi, eh, vi lasciamo così, vi diciamo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale noi vi aspetteremo a braccia aperte <ride> cliccate mi piace se il video vi è piaciuto condividetelo perché questo è l'unico modo che abbiamo per poter crescere come community ed è l'unico modo che avete per poterci dare una grossa mano. E ricordiamo che siamo anche sui social, la pagina Facebook Teresa Epie e all'interno della, della pagina Facebook c'è un gruppo chiamato I Terribili dove potete entrare a farmi parte. E abbiamo Instagram, io sono Teresa Epie e lui è Alex Epie e poi c'è il gruppo Telegram comunque all'interno di tutti i video in descrizione trovate sempre i link ok? con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima indagine al prossimo rituale al prossimo tutto ciao wow, ciao, tetto, ciao.